fratelli, sorelle questa è la nostra madre vi do la benedizione speciale materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. siamo tutti figli di Dio ogni uomo è mio fratello ogni donna è mia sorella Ave o Maria no no no Ave Maria Ave Maria no Ave Maria no ognuno ha il suo credo noi siamo qua per non entriamo! Fermi, fermi, fermi! Fermi, fermi! Evitare, onde fermi un attimo perché questo lo dobbiamo dire e doloroso ve lo diciamo. Onde evitare incidenti diplomatici, noi abbiamo chiesto a tutti i rappresentanti e... Eh, confessioni religiose e cristiane di venire qui in piazza con noi perché noi abbiamo un'unica radice che è Cristo Gesù e noi siamo qui per difendere l'immagine e per difendere il nostro credo cristiano è ovvio che siamo insieme cristiani evangelici, cattolici cattolici normali, cattolici ortodossi ognuno ha una dottrina ma noi crediamo che la radice del nostro credo è una pertanto vi ringraziamo vi ringraziamo veramente, da tutto, dal, dal, dal, veramente dal profondo del cuore un abbraccio